Welcome to Manchester! Allora, stanza micro, ma ben organizzata. <ride> wow! Allora è, allora, è minuscolo, ma è fatto benissimo. Cioè, lettino, <ride> tipo incorporato. Che ansia. Non c'è la moquette. Non ci credo. Che bello dormire in questo letto, non vedo l'ora. Un sacchettino di My Prot, vediamo vediamo i regalini. Vediamo i regalini. Oh, wow, welcome to Manchester. Siamo super felici di averti qua. Che carini. Mm. Merenda. Merenda. E poi, cioè guardate come è organizzata questa stanza, geniale. E il bagno. Adoro. Come avrete capito mi trovo a Manchester e eh, sono qui con MyProtein. In occasione della festa della donna hanno organizzato un evento per riunire le, alcune content creator da diversi paesi dell'Europa abbiamo incontrato un aeroporto spagnole e portoghesi per passare insieme tre giorni di sport, relax e entrare nel mondo di MyProtein quindi ci sarà assolutamente da divertirsi io sono contentissima perché veramente cioè, non, non venivo in Inghilterra da tre anni e più, quattro anni io adoro profondamente lo stile inglese, un po' gotico, un po' ghirigori, quindi oh, sono contentissima vedo l'ora di visitare la città. Infatti per oggi, che è domenica, che siamo arrivati, non sono organizzate alcune attività e, e saranno tutte lunedì e martedì. Quindi adesso che sono le 6, io e Lisa, che è l'altra ragazza del team di MyProtein italiana, Lisa Alborghetti, qua su YouTube, andate e seguitela. Andiamo a vedere un pochino la città, prima di cena. Mi porto con me, non vedo l'ora un po'. Ad ora, ad ogni piano c'è la macchina del caffè che fa di tutto, e poi te lo mette nelle cap per portartelo in giro, cioè mi sento molto a oh, New York, yeah. In realtà puoi anche stirare se vuoi. Facciamoci un taino, vai! Un soventù. Hola! Hola! Vi presento... Tania. Tania. From Malaga e Malaga. In Instagram Borch Borch, Borch. Tania, Tania okay. De Malaga Tania no, De Malaga no. Sono venuta a fare un giretto Guardate no, che bella che è, bella, che è. Che, A me questo stile fa impazzire che ci gestisce ci gestisce guarda se non ci fosse diciamolo il nostro Mr. My Protein Mr. My Protein! che ci ha portato a mangiare giustamente qui abbiamo chicken skewers con peanut sauce hummus con... e tacos de, tannera, tacos de carne de carne hummus e pollo con Adoro con questa luce comunque. Oh vai. Buongiorno, questa mattina siamo arrivati... Bye, thank you! Che carini che sono tutti. Buongiorno, ciao Lisa, ciao Gian! Ciao a tutti! Stamattina siamo venuti alla warehouse di The Hot Group, che è il gruppo cappello di MyProtein. E adesso andiamo a vedere la warehouse, cioè praticamente dove sono creati i prodotti. Da qui partono tutti gli ordini, sia di Myprotein che di tante altre aziende, cioè come vedete, sono anche ridistributori di Coca-Cola, Vita Coco, hanno alcol, eccetera. Quindi sono proprio anche un centro logistico. Questa è dove tengono tutti gli ingredienti, i materiali raw, raw materials. Quindi da di là vengono presi e vengono portati qua dove vengono pesati e mischiati, weight rooms. È portato qua, ogni cabina è divisa per allergeni, qui non ci sono allergeni, qui c'è il latte, eccetera e poi viene mischiato così. Cioè, vabbè, io adoro profondamente Tornati in hotel, ora abbiamo mezz'oretta di pausa prima di andare a pranzo, abbiamo pranzo un po' tardi, verso le due, e um, la, il giro in fabbrica è stato molto, vorrei dire, istruttivo, io sono rimasta particolarmente colpita nel vedere alcune confezioni che vengono create a, a mano, ovviamente è un lavoro com come gli altri, e... però mi ha colpito quanto è allenante, quanto è molto ripetitivo, e non solo mi ha fatto sentire grata per il mio lavoro, ma mi ha portato anche delle consapevolezze e sicuramente eh, apprezzerò molto di più quando riceverò un pacco, quando farò un ordine online perché, comunque, una produzione simile o comunque una gestione simile dove c'è tanta manodopera e dove c'è tanta ripetizione è in tantissimi settori, anche nella logistica, e, e quindi sapere cosa c'è dietro. Eh, è d'aiuto a essere più consapevoli nel mondo e del mondo che ci circonda. Ecco, infatti, uh, sono contenta di essere riuscita a farvi vedere anche questo, perché, insomma, il tour in azienda, ok, far vedere come vengono prodotte le cose, interessante. Chi non ha mai guardato su d come ha fatto, cioè, veramente interessante, però è anche molto interessante guardare a tutto il lato umano. E niente, quindi ora pausa e poi let's go to lunch restaurants of the day in una zona che sembra Milano Gian ci hai portato a Gaolenti uh, grazie, uh, grazie. Uh, ma un po' mancanza uh, di di <ride> Milano. wow ma che qui i locali sono tutti pazzeschi ragazzi sono bellissimi dentro hanno ah, una cura dei dettagli no vabbè, vabbè. Che cosa stupenda! Ma che bello questo menu! C'è un disegno! Bellissimo! Le uova in Inghilterra sfanno un po' comunque, prendi le lanci. Sì, sì! Ci siamo! Oggi pomeriggio! Dopo pranzo, golf! Siamo pronti, è un golf un po' pazzo, si chiama Crazy Golf, quindi vediamo. Direi che l'ingresso dice tutto. C'è questo mini golf, anzi è discoteca. No vabbè, che cosa assurdo! Che sberle è tirato, Sì! Oh, bravo! Che figata! Mi ha Che grava! Che grava! Ci serve Mi ha serve Oggi è stata una giornata molto tranquilla, anche troppo per me e Lisa, che siamo. è difficile stancarci. E quindi siamo venuti nella palestra dell'hotel a fare un workout. Ma vi direi che workout, cioè, guardate che tanta gente c'è, ma soprattutto di che cosa si tratta. Cioè, very camp style. Ragazzi iniziamo la morte, che figata, 45 minuti pronti, pronta, prontissima! Siamo sopravvissuti! È stato devastante! Mentre lo facevamo dicevamo, oh, perché chi ce l'ha fatto fare? Però è bello, bello, bello. Bello, ma... fatto, Ciao! Se ce lo ripropongono, magari anche... No! no. Cioè, sono domani, domani E nel giro di letteralmente 20 minuti, siamo pronte? Per andare a cena! Ho una fame. Questa sera al ristorante italiano, perché all'estero ogni work trip che faccio ci portano sempre al ristorante italiano. Anzi, la nostra cucina, la nostra cucina conquista. Bellissimo! Pezzettino d'Italia anche qua, tutto bene. Dove ci state portando? Weila! Che spettacolo! Bellissimo! Questa stanza è tutta per noi! Para nosotros! Wow! Sì! Salute! Salut! Sì. Veroni! Il nonno Gamberoni <ride> sei a casa, vorrei sentirti un po' a casa, mi sì. <ride> Oh che belletta, bellezza Caramelle Con Timo C'è il Timo Che buono che mm ha -hmm. mattina siamo venuti fuori Manchester al The Hale Club e ci hanno portato ad allenarci a fare la spa, quindi noi ora in questa palestra fighissima, ci alleniamo un po' insieme. E' è uno spettacolo! Wow, anche voglio allenarmi qua! Wow! arrivati i manubri! abbiamo finito di creare contenuti diciamo perché non c'è stato molto allenamento io comunque ho fatto qualche video per l'upper body verticali eccetera infatti mi stanno esplodendo le spalle as usual e ora andiamo a intravedere la spa perché in realtà non ne abbiamo molta voglia ah, di bagnarci <ride> però, però andiamo a vederla andiamo a vederla e magari un tuffetto in acqua non si sa mai la piscina l'abbiamo resistito no. oh, l'acqua è bollente c'è un freddo fuori c'è un dito fuori gelato oddio che spettacolo Post, post, post uh, palestra sì. oh. io, io inizio, iniziamo con gli sì. frittatona con tutte le verdure possibili e immaginabili questa cipolla, bella croccantina e salmone, che bellino questo piatto! Wow! Siamo negli studios di MyProtein, cioè dove vengono creati tutti i contenuti di DHG, quindi THG ha anche beauty, eccetera. Qui vengono creati tutti i contenuti insieme al fitness. Oggi creiamo contenuti fitness. Siete mai stati nel backstage di uno studio fotografico? <ride> diciamo che questo è un luogo dove creare dei contenuti fighissimi stamattina io ho fatto un po' di fatica perché mi piacciono un po' puliti eccetera è troppa gente dietro ma guardate questa è anche c'è cioè anche l'angolo cucina wow uh. facciamo lo shooting con i uh, windows power ultra come la Italiana questo è pazza. E dai, yeah, questa salt bike che proprio non l'abbiamo mai fatta in questi due giorni. Pomeriggio qui così, Gemelline. La la la la la. Tu hai le veline, è la che è cresciuta di più. <ride> <ride> no. Siamo all'amore alla Mala bionda, le, le veline di My Prote. Esatto. <ride> <ride> no, no, no, questo è bellissimo. <ride> è venuta a parlarci Loren, <ride> la mia amica, no! che quest'anno alle Olimpiadi ha vinto la medaglia d'argento di Taekwondo. Ha appena fatto uno speech, super motivazionale su tutta la sua storia, abbiamo fatto un'interview e adesso ci insegna qualche cosa di Taekwondo. <tilizzo> oh, che figata! Tu puoi farlo, ho provato che tu puoi farlo. Ti dicevi di danza, di danza. Non è facile, è veramente facile. Ok, ok. Ok, che kick? Che kick? Sì, senza i <laughs> <laughs> <laughs> this is like really hard, this is a really hard kick, so if you get this today I'll do I'll be very, very much. So We'll try a different way, so see this one right here, See this one at the back. Yes. bring that around, lift it up. Yep. And then kind of pop through. Do you understand what I mean? Yes. So, lift, hop, yeah, that's it. Brilliant. Keep going, keep it up. Come on, you can do it. Yeah, that's fine. Right. Yes? Yeah. yeah. <laughs> do you know what? Do you, have you ever done dance before? Yeah, I've done it. See, dance. this looks more like a dance. I'm better doing it than I do. Um, apart from that, we've got a really standard big. uh. Sono riuscita a parlare con uh, l'atleta la, con l'olimpionica e Erlando, così ho scoperto che anche lei ha comunque sofferto disturbi alimentari e tutto ed è pazzesco quanto anche persone così che, cioè, mh, sembrano fortissime, eccetera, comunque abbiano dentro un mondo e, e poi cioè veramente l'ho sentita un'anima affine tanto che ci siamo guardate negli occhi e io l'ho sentito magari lei no <ride> però è stato molto molto bello molto toccante e comunque adesso abbiamo finito lo shooting ah, io ho finito loro si stanno ancora andando l'ultimo meglio di sé, sono riuscita anche a fare una verticale di forza, quindi sono molto molto contenta. E adesso faccio un pochino di niente, sono passate già qui tutte e mi sa che a me hanno lasciato molto poco per portarmi via qualche, qualche snack. Abbiamo i crispy buffers, questi io non li ho mai assaggiati ma io ho assaggiato, sono molto buoni questi che sono anche vegan i double dough brownies questi a me piacciono e basta quindi adesso torniamo in hotel oggi è stata una lunga lunga giornata eh, però veramente ricca di soddisfazioni sono, sono molto contenta e sono contenta di essere riuscita a portarvi con me in questo in questo viaggio e alla scoperta un po' del mio dream protein perché comunque Uh, anche per me in realtà perché la prima volta che vengo qua eh, l'abbiamo sempre visto no? sempre online sempre queste cose digitali e um, a me piace, piace l'umanità il, il conoscere il vedere il toccare tutto questo mondo che lo rende anche un pochino più reale per me che ci lavoro uh, dentro e insieme quindi spero di essere riuscita a darvi un pochino eh, e a raccontarvi un pochino l'essenza di quello che è tutto questo, di, delle persone, vi ho fatto conoscere Gian, eh, delle persone che ci lavorano dentro, eh, è veramente bellissimo, sono, sono molto contenta di, di lavorare con loro, lo dico, e, e basta, po' vedi. Niente, ora, ora ci cambiamo, andiamo a cena, io, io, fame bello, bellissimo, sono molto, molto contenta siccome non mi capita mai di averli così ben organizzati vi faccio vedere alcuni capi di uh, abbigliamento che io adoro, tra cui sono questi shorts seamless degradé io ce li ho così c'è cioè anche color menta e il crop top abbinato su un altro degradé in questo caso bellissimi, questi super consigliati sono fantastici, c'è anche la taschina con la zip poi questo tipo di top io ce l'ho in viola, è molto molto carino sta molto bene, e ha la spalla larga e poi ci sono questi che ammetto che non avevo mai visto sono un po' ribbed Yeah e eh, hanno il collo all'americana questi secondo me eh, stanno benissimo anche perché sono seamless quindi stanno ben aderenti insieme a quelli a maniche lunghe cioè questo colore cioè, che rosso è eh, stupendo bellissimo insieme ai leggings quindi proprio questo completo io adesso um, li provo voglio provarli perché secondo me questi possono essere degli altri papabili um, leggings must have consigliati da me sapete che io, quando trovo quelli che amo, ve li consiglio tantissimo. E eh, questi in realtà io non li avevo ancora mai visti e mai provati. Li ho provati anche se non potrei, perché sono un sample. Comunque, questi sono i Seamless Tempo e direi che li possiamo Fashions approvare. Andiamo! diremmo di sì. Che belli che sono! Sono comodissimi. Per cena ci hanno portato in questo ristorante che era tutto rosina, ve l'ho detto, Manchester ha dei ristoranti, delle location stupende. La cosa che mi è piaciuta di più e che io adoro è che sia gli antipasti che i dolci erano serviti a buffet, cioè a mettendo in mezzo e ognuno si serviva. È un modo di mangiare che io adoro. Ho assaggiato questo panino rosa con i semi di chia, mi ha fatto impazzire, troppo troppo carino. Poi io di secondo ho preso una fetta di carne con le patatine un bicchiere di sangria in realtà, quando vai con gli spagnoli vai spagnoleggiando. E poi per dolce hanno provato questi cabaret di brownies, biscotto eccetera. Però dovete sapere che Gian essendo vegano gli hanno portato il suo brownie a parte. Mia, quando l'ho assaggiato, mi ha detto: Non si sì, vede assaggiarlo. L'ho assaggiato e questa è la mia faccia quando ho realizzato che lo dovevo avere anch'io. E quindi ho lasciato perdere il cabaret di dolci, mi sono fatta portare anch'io il brownie vegano ed è stata la scelta pazzesca. Mm. in aeroporto c'è praticamente una libreria e quindi non ho potuto non prendere due libri da leggere in inglese vi farò sapere mi storo profondamente relax mi spezza cioè geniali non rompere siamo in direzione Milano siamo sul treno e. Ah oh che bello guarda mi vedo nello specchio Così siamo inquadrate direi che Siamo inquadrate sì, sì, sì. Siamo partite questa mattina alle 5 È stato abbastanza pesante Questa è la colazione Presa ieri al bar Della, della colazione sì. dell'hotel E basta, sono stati tre giorni Tre giorni sembrano tantissimi A me è una settimana sì, sì. È stata Vera, Veramente molto intensi e niente spero che questo video vi sia piaciuto speriamo di avervi fatto entrare nel mondo di MyProtein anche a distanza e per noi è stato veramente bellissimo grazie a tutti ciao ciao, ciao. se il video vi è piaciuto lasciate grazie, ragazzi, ragazzi. un commento ciao ciao